Ciao a tutti, oggi prepareremo la pasta con zucchine e gamberetti. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta corta, zucchine tagliate a dadini, gamberetti, vino bianco, olio evo, pomodorini divisi in quarti, spicco d'aglio senza anima, prezzemolo, sale, pepe e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale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 Aggiungiamo le zucchine, i pomodorini, i gamberetti, un pizzico di sale, il pepe e il vino bianco. Sollezioniamo il bimbi per 10 minuti, 100 ⁇ C, antiorario, velocità soft. Aggiungiamo l'acqua e portiamo a ebollizione. per 5 minuti 100 gradi antiorario, velocità soft. Aggiungiamo il sale e la pasta. Amalgamiamo con la spatola. E Facciamo cuocere per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro, nel nostro caso 10 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. La pasta è pronta. Andiamo a impiattare. Pasta con zucchine e gamberetti Grazie e alla prossima ricetta!